Ciao a tutti! Oggi prepareremo il cotechino con lenticchie. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono lenticchie secche, cotechino precotto, dado bimbi vegetale, pomodori, rosmarino, acqua, sedano, olio, alloro, cipolla, carota, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla, i pomodori, carota e sedano ed azioniamo il bimbi per 7 secondi a velocità 5. riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere l'olio e facciamo insaporire per 6 minuti 120 gradi velocità 1 Aggiungiamo le lenticchie. Il rosmarino e le foglie di alloro. E facciamo insaporire per 6 minuti. 100 gradi. Antiorario, velocità 1. Nel frattempo posizioniamo il codeghino nel varoma. Aggiungere l'acqua. il dado il pepe e il sale chiudere con il coperchio senza misurino posizionare il varoma e cuocere per 35 minuti temperatura varoma Antiorario velocità 1. Il codechino è cotto. Togliere dall'involucro e posizionarlo su un piatto da portata. Anche le lenticchie sono cotte, serviamole con il cotechino. Cotechino con lenticchie. Grazie e alla prossima ricetta.